Siamo qui in Piazza Castello con le esponenti di Nuna di Meno, tu sei? Elena. Buongiorno Elena, che cosa significa per Nuna di Meno l'8 marzo? Per noi l'8 marzo è uno sciopero, è uno sciopero femminista e transfemminista globale, in tutto il mondo le donne oggi bloccano ogni tipo di lavoro, il lavoro produttivo che svolgiamo appunto sui posti di lavoro, nelle fabbriche, all'esterno ma anche tutto il lavoro riproduttivo, quindi il lavoro domestico, il lavoro di cura che svolgiamo all'interno delle nostre case, e delle nostre abitazioni. Attraverso la nostra sottrazione noi oggi cerchiamo di portare l'attenzione su tutto il carico di lavoro e tutto il peso che ancora oggi grava prevalentemente sulle donne. Ci operiamo dai generi e dal genere perché, ci, perché crediamo che oggi debba essere una giornata in cui sentirsi libere di essere tutto quello che vogliamo senza dover sottostare a nessun tipo di ruolo o imposizione che ci venga assegnato alla nascita dalla nostra società in ragione del genere a cui apparteniamo. Grazie. di festa, una giornata di lotta, ma oggi è solo un giorno, dobbiamo ricordarci che questo sciopero è un processo, un processo che deve vederci vittoriose e quale sarà la vittoria, il mondo che sogniamo, rimbocchiamoci le maniche e costruiamolo, perché è tutto in mano a noi.